troviamo nella sede di Civitanova Marche, in via Indipendenza 11, vicino al sottopassaggio. <ride> per chi è di Civitanova, la scuola di fumetto Marche vanta diversi collaboratori, professionisti. Eh, io sono Laura Martellini e sono l'insegnante del corso di fumetto junior e del corso di fumetto manga. Abbiamo anche Fabrizio Faina, che insegnerà in questo corso di Civitanova, che è il nostro direttore didattico e artistico. Poi abbiamo altri collaboratori che sono a Pesaro e nell'Abruzzo. E oggi è l'open day. Cosa vuol dire? Che è una giornata di apertura per presentare i nostri corsi di fumetto. La scuola di fumetto Marche ha diverse sedi sia nelle Marche, quindi siamo a Civitanova, ad Ascoli Piceno, ad Ancona, a Pesaro e anche delle sedi in Abruzzo e in Emilia. E qui a Civitanova faremo due tipologie di corsi, un corso di fumetto junior eh, per i ragazzi che vanno dai 10 fino ai 13 anni e poi un corso di fumetto base o avanzato per i ragazzi più grandi dai 14 anni in su. La nostra scuola è anche scuola di manga, quindi scuola di fumetto giapponese. E per i molti appassionati del genere eh, insegneremo a disegnare i fumetti manga e anche i disegni per le anime.